Per l'uomo e a includere invece i, i carni processate, lavorate come volete chiamare nella categoria 1. Allora eh, già nel 2014, eh, come sapete, praticamente la IARC agisce su stimolo di varie commissioni, per cui una serie di una commissione apposita aveva, mh, aveva deciso in qualche modo di. Che la IAT si dovesse occupare delle carni, quindi carni rosse e carni processate, tenendo conto le carni processate, tutti quelli che sono gli staccati, giusto, carni in scatola, eccetera. Proprio perché si era rilevato dalla revisione di una serie di studi un eccesso di rischio. Un eccesso di rischio non elevato, quindi parliamo di rischi abbastanza bassi, pur tuttavia. Eh, poteva essere un rischio che interessava un gran numero di persone, quindi avrebbe avuto sicuramente un grosso impatto dal punto di vista della sanità pubblica. Questo ha fatto sì che la IARC proprio nel eh, 2015 si occupasse della valutazione delle carni rosse e delle carni processate. Allora, quindi la, eh, il giudizio finale è stato quello di attribuire il gruppo 2A alle carni rosse, e nello specifico l'organo bersaglio e il campo del colon retto, e eh, attribuire il gruppo 1 alle carni processate, nello specifico lo, st lo stesso organo bersaglio, quindi campo del colon retto. Cosa ha fatto la IARC? Il lavoro che fa sempre nel momento in cui valuta le sostanze eh, per definirne i livelli di cancerogenicità praticamente esamina tutti gli studi che vengono, uh, sono stati fatti nel tempo su un determinato argomento, quindi in questo caso sono stati esaminati circa 800 studi epidemiologici i quali hanno valutato proprio la relazione tra il consumo di carne e eh, gli esiti di salute e chiaramente sono studi realizzati in qualsiasi parte del mondo, quindi studi realizzati eh, in Europa, studi realizzati nel Nord America, studi in Australia, in Nuova Zelanda, eccetera. Quindi parliamo di consumi di carne che possono essere completamente diversi perché eh, si tratta di persone anche appartenenti etnie e eh, contraddizioni diverse. Naturalmente lo studio maggiore è stato dato a quegli studi di corte, quindi studi che hanno, immaginatevi lo studio Epic per chi lo conosce, uno studio in cui è stata fatta una misura di alcuni parametri biologici e delle abitudini alimentari nel tempo X, dopodiché le persone arruolate, diciamo così, in questo studio sono state sedute nel tempo, si è tratta proprio di uno studio di corte di tipo prospettico. Quindi è stato dato nella valutazione un peso particolarmente rilevante a tutti quegli studi che disponevano di dati quantitativi, quindi rilevati attraverso delle misure il più oggettivo possibile. Nel caso dello studio EPIC, che quasi tutti noi conosciamo, è stato fatto un questionario in cui sono state sottoposte le persone a lettura delle immagini per identificare la quantità di eh, alimento che veniva consumato. Quindi chiaramente non si è misurato, non si è stati a misurare quanto una persona non mangiasse, ma è stato rilevato in un modo diciamo abbastanza oggettivo. Chiaramente quindi il peso maggiore è stato dato a quegli studi che usavano anche dei questionari validati, quegli studi che includevano un numero di persone che fosse chiaramente rappresentativo e prendevano in considerazione i principali confondenti. Immaginate voi quanti possono essere i confondenti che... Eh, esistono nel momento in cui noi valutiamo una dieta, anche perché non stiamo parlando di una situazione semplice come, come le sigarette e polmone, stiamo parlando di una situazione molto complessa in cui i nutrienti sono effettivamente molti e quindi distinguere uno dall'altro è sicuramente più difficile. Quindi eh, i dati che, eh, positivi che sono stati eh, ritenuti rilevanti che hanno determinato la valutazione provengono essenzialmente da 14 studi di corte rispetto alla carne rossa e l'associazione quindi di positività tra il cancro del colon e il consumo di carne è stata rilevata in la, nella metà di questi 14 studi di corte considerati buoni considerati affidabili e chiaramente all'interno di questi studi considerati buoni esiste anche, è stato compreso, lo studio EPIC che come sapete interessa una decina di paesi europei. Per quanto riguarda invece l'associazione tra le carni lavorate, quindi le staccati, ehm, le prove diciamo, di associazione positiva con cancro del colon arrivano, sono positive in 12 studi, fra i 18 studi ritenuti rilevanti per questa associazione. La maggior parte di questi studi arrivano da Stati Uniti, Giappone ed Europa. Allora, eh, però eh, come sapete esiste un rischio, e adesso vediamo quale, in cui praticamente è stato fatto eh, questa, diciamo, il rischio è stato rilevato nel caso di un consumo per le carni rosse di 100 grammi al giorno per persona è stato rilevato un aumento del 17% del rischio del cancro del, tumore, del, del cancro del colon nel caso di staccati la eh, quantità diminuisce a 50 grammi al giorno il rischio è del 18% ma cosa vuol dire questo rischio? allora noi partiamo da una base di rischio del cancro del colon retto per la popolazione generale del 5% diciamo che l'attesa è attorno al 5% per cui nel momento in cui noi facciamo il 18% di questo 5% abbiamo un aumento di rischio nella popolazione del 6%, quindi di un punto percentuale. Chiaramente questo è un rischio decisamente basso, un rischio più basso rispetto a quello che possiamo dire rispetto alle sigarette e così via, ma eh, è tuttavia un rischio che come ho detto prima può interessare un gran numero di persone, è comunque un rischio che tutto il corso della vita può portare eh, decisamente a questo aumento. Abbiamo anche la IAR che si è espressa anche rispetto ad altre sedi tumorali, per cui per quanto riguarda la carne rossa esiste anche male evidenze, quindi le prove a favore di questa associazione non sono ancora sufficienti. Per il cancro del pancreas e il cancro della prostata, quindi sono evidenze ancora limitate, mentre per le carni processate essenzialmente abbiamo come organo bersaglio secondario, per cui l'evidenza ancora non è certa, il cancro dello stomaco. Allora, questa è una diapositiva che ho preso appunto da un articolo, che poi vi darò riferimento, e parla proprio di quello che può essere la prevedibilità dei tumori nel caso di eh, agendo su alcuni fattori della dieta. Naturalmente nel caso del colon retto questi sono fattori eh, di rischio nel senso che diminuendo del 10% il consumo di carni processate del 5% il consumo di carni rossa avremo una diminuzione del cancro del, del colon retto. e no scusate, eh, avremo una diminuzione del 10% e del 5% di questi tumori diminuendo il consumo di eh, carni rosse e processate mentre in altri casi sono, sono, le associazioni sono positive cioè avremo una eh, nuovamente protettiva la frutta nei confronti del cancro della, della bocca, della farina e della laringe eh, i vegetali non amidacei per esempio la riduzione del, del consumo di sale nel, del, nel caso del cancro dello stomaco, l'aumento la, di, di frutta nel cancro dell'esofago e nuovamente l'aumento di verdure non amidacee, mostacee vegetale nel cancro del, dell'esofago. Quindi eh, anche nel cancro del colon risulta protettivo l'utilizzo di cibi ricchi in fibre e la diminuzione sicuramente delle due tipi di carni processate e carni nocce quindi nel caso di eh, esiste ancora questa diciamo eh, voglio ancora presentare questa slide in cui praticamente si vede una differenza nel consumo in questo caso per persona possono sono espressi in grammi al giorno nel caso dei liquidi in militri al giorno di, eh, considerando una, per persona considerando diciamo che chi vive in famiglia più o meno consuma le stesse quantità perché si tratta di far salvi il caffè su famiglie in questo caso voi considerate che eh, abbiamo sicuramente eh, nelle zone del sud Europa un incremento di un incremento di frutta e veget vegeta, poi il se sono i, i, gli ortaggi, insomma i vegetali e i legumi. Eh, I cereali sono molto diffusi anche nell'Europa centrale e nell'Europa dell'est, mentre nelle zone dell'Europa del nord abbiamo un consumo molto elevato, ad esempio di latticini. Per quanto riguarda le carni, abbiamo un consumo effettivamente più elevato nelle zone del sud Europa, che sono appunto le zone in cui è compresa l'Italia mentre un consumo più basso per esempio di carni processate, di carni lavorate. Lo stesso vale per esempio per il pesce che è molto più, più diffuso nel, nel, nell'Europa del Sud. Allora adesso cerchiamo di capire al di là degli studi epidemiologici quella che può essere la probabilità biologica di questa associazione, perché la carne determina questo tipo di, di tumore. Allora, eh, le sostanze coinvolte sono essenzialmente eh, queste. Allora, il ferro M che è praticamente la componente dell'emoglobina, della mioglobina, è presente nei citofroni, ed è presente in misura maggiore nelle carni rosse rispetto ad altri tipi di carne e quindi già ci può far capire come mai parliamo di carne rosse o non quindi. Poi abbiamo gli composti, gli ene Gli N composti sono dei composti che eh, sono di origine, eh, possono formarsi nel nostro organismo a seguito di alcune reazioni e sono composti che hanno alcune particolarità, sono composti molto reattivi che possono determinare dei danni al DNA o possono creare dei danni al DNA, determinando quindi eh, mutazioni e quindi diciamo essere iniziatori nel processo di cancerogenesi. Poi abbiamo due eh, sostanze che effettivamente si formano eh, indipendentemente dal fatto che si parli di carne rossa, per cui si tratta degli IPA, che sono appunto i locapuri policifici aromatici, che conosciamo perché sono presenti anche nell'atmosfera, nel sono degli inquinanti liquidari che si formano essenzialmente nei processi di eh, cottura della carne e poi ancora, diciamo, non secondarie sono le ammine aromatiche eterocicliche. Nuovamente sono composti che si formano, in, questa, in questo caso, in maniera indipendente, cioè non dipende dal tipo di carne, possono formarsi nella carne di, di pollo o in altri tipi di carne, nel senso che dipendono essenzialmente dai tipi di cottura. Ma vediamo nel, nel, ehm, nello specifico, come vi dicevo, ho un, una serie di articoli parlano proprio di questa, di questa capacità del ferroeme che è semplicemente questa, questa formula qua, un po' terribile ma che assomiglia un po' alla clorofibre, qui abbiamo questo anello porfilinico che è quello che sta intorno al ferro, il ferro è nella zona centrale legato a quattro azoti attraverso un, ed è un, quelli che vengono chiamati composti di coordinazione, dove ci sono praticamente dei legami molto deboli, sono questi tratteggiati e eh, questi composti hanno delle particolarità, sono dei catalizzatori, ovvero rendono più facili le reazioni chimiche, le accelerano. Il ferro M è presente, è presente nei globuli rossi e come ho detto prima è presente in quantità decisamente maggiore ed è responsabile anche del colore rosso della carne. Quantità decisamente maggiore nelle carni rosse rispetto appunto ad altri tipi di carne. Vedete il secondo, è il nitrosilene. Nel momento in cui noi eh, abbiamo una carne che viene ad essere conservata, questa carne viene addizionata, addizionata di alcune sostanze, essenzialmente l'addizionata di nitrati e di nitriti, che hanno una funzione che è proprio quella di eh, conservarla perché agiscono ad esempio nei confronti delle della tossina del botulino, per cui servono proprio come conservanti. Nitrati nitriti che possono determinare la formazione di quest'altro composto, in cui voi vedete sempre il ferro M, che ha però legato lassù un gruppo NO. Questo gruppo NO è proprio il gruppo di cui vi parlavo, questo gruppo eh, nitroso, che eh, rende questo catalizzatore, quindi rende nitrosileme decisamente più potente, cioè riesce a, eh, ad agire in maniera molto più eh, efficace rispetto ad una serie di reazioni. Reazioni che possono portare, perché voi sapete che appunto nel momento in cui noi ingeriamo la carne, ingeriamo proteine, quindi ingeriamo amminoacidi, ingeriamo quindi eh, gruppi ammini, gruppi amminici, contenenti quindi azoto legato in vari modi e il fatto che esista un catalizzatore, il fatto che esista cioè una sostanza in grado di rendere più semplice questa, questa reazione, proprio perché il catalizzatore ha questa funzione noi abbiamo una formazione nell'ume intestinale, perché questa sostanza arriva nell'ume intestinale delle cosiddette nitrosammine, dove la particolarità risiede proprio nel, nel legame tra l'azoto e il doppio legame azoto che in questo momento non voglio farla lunga ma praticamente un, degli elettroni che lo rendono molto reattivo che questo apprezzato ci sono un elettronico lo rende molto reattivo il fatto che sia molto reattivo fa sì che vada a legarsi facilmente con macromolecole e quindi con DNA come vi ho sottolineato nel momento in cui noi abbiamo le carni lavorate o comunque delle carni che hanno all'interno il nitrosile, formato proprio per reazione tra questi gruppi nitrati che vengono aggiunti e l'eme, noi abbiamo che questa funzione di catalizzatore è 5-6 volte più efficace, quindi abbiamo la produzione di un maggior numero di nitrosammine. Un altro processo eh, in cui, che vede diciamo, il protagonista del caroeme, è quello in cui noi abbiamo la perossidazione, la reossidazione lipidica proprio di acidi grassi polissacri. Acidi grassi polincerri nuovamente derivati dalla dieta, in cui in questo caso nuovamente nell'uomo intestinale, quindi nella zona dell'intestino, si hanno eh, diciamo, la funzione, nuovamente di catalizzatore, di formare due aldeidi particolari, che sono la dialdeide malonica e i quattro idrossini nanale, entrambi sono aldeidi che possono determinare danni al all'immigrazione. Anzi, questo, diciamo, riassume tutto quello che ho detto, magari è un po' più complicato, ma lì sopra vedete abbiamo la carne rossa, che al loro interno abbiamo visto che contengono il ferroeme, che agisce come catalizzatore mentre le cani processate al loro interno hanno nitrosilene proprio perché si è avuta questa reazione. In questo caso il catalizzatore determina una quantità di quelli che vi ho fatto vedere prima, no? composti che vengono chiamati apparent total N-nitroso compounds, quindi mm. una quantità di questi composti col gruppo N doppio legame O che determina il danno di DNA. Oppure degli addotti che quindi sono i primi iniziatori del processo di mutazione. L'altro processo è un processo nuovamente nitrosilene, M, sono catalizzatori nella perossidazione lipidica, quindi dei lipidi che arrivano, come avete visto, dalla dieta, nuovamente olio, eccetera, per dare queste due aldeidi di cui vi ho parlato prima. La prima dà un effetto sul DNA, e la seconda va addirittura ad essere direttamente genotossica, cioè ecitotossica ovvero agire su un gene, un gene specifico che è identificato come importante nello sviluppo del eh, tumore del cancro del conorretto quindi vedete che hanno sia funzione di iniziazione, quindi sia funzione di cam cambiamento diciamo, del, del DNA e quindi di provocare la mutazione ma sia funzione di promozione e sia di progressione di, questi, eh, diciamo, di, questo, di questo tumore. La cosa che volevo ancora farvi vedere è questa. Voi vedete che esiste, esistono eh, due sostanze, in particolare il calcio e la clorofilla, che hanno delle capacità, delle capacità di intrappolare l'eme, cioè in qualche modo renderlo meno disponibile proprio perché formano dei legami. Mentre la vitamina C e la vitamina E possono rendere più difficile questo processo di catalizzatore e quindi formare, rendere meno disponibile la formazione di questi composti eh, nel, nel gruppo mentre nell'altro nell processo, nella perossidazione lipidica, abbiamo che eh, la presenza di polifenoli rende diciamo, più difficile, infatti, questi sono. Inibizione e questa è chiaramente l'ipotesi di meccanismo. Questo per dire che comunque il fatto di mangiare carne può essere associata ad una serie di altre cose, quindi abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di clorofile, presenti in tutte le verdure di colore verde, abbiamo parlato di vitamina C, abbiamo parlato di vitamina E e di polifenoli, presenti come sapete in una serie di sostanze. In sintesi quindi il ferro M, presente nella, appunto, nel giroprove, nell'emoglobina e nella mioglobina, catalizza la formazione sia di questi composti mitrosi che, che, che sono, possono dare DNA, danno al DNA e sia eh, posso, può, possiamo avere la formazione di queste due enzimi. Come avete visto però questo effetto può essere inibito da alcune molecole e quindi sale di calcio, clorofilla e la stessa formazione di composti nitrosici è inibita dalla vitamina C e la vitamina E mentre la perossidazione lipidica da alcuni polifenoli come la quercitina e non viene messo a caso i capperi perché è contenuta nei capperi la, la tocosterolo e i polifenoli presenti con la vitamina C, eccetera, i fenoli presenti, come sapete, anche il vino rosso, eccetera. Ulteriori conferme eh, arrivano da questo secondo studio: uno studio che è stato fatto proprio per vedere la differenza tra il ferro inorganico e il ferro assunto attraverso la dieta proveniente da verdure, sono più spinaci che però. Per cui è meno disponibile il ferro organico, cioè il ferro legato a questo gruppo M, quindi assorbito attraverso la carne. In questo caso si tratta di uno studio fatto su 12 volontari maschi di un'età adulta, eh, in cui praticamente sono stati sottoposti eh, tutti a una dieta. Nella prima, nei primi 15 giorni, sono stati sottoposti ad una dieta in cui mangiavano 60 grammi di carne rossa. Nel secondo periodo ne mangiavano 420 e nel terzo periodo mangiavano, avevano una dieta vegetariana sì, 15 giorni, 15 e 15, no, al no. sì, no, sì, sì, giorno per 15 giorni, al giorno per 15, 15 giorni sono stati seguiti e nel contempo gli veniva a da mangiare anche altro. Considerate che il livello di proteine era equivalente, cioè per molti e tre abbiamo le stesse proteine ed è stato fatto l'analisi nelle feci dei contenuti di questi composti che vi dicevano, questi composti a fare anche cosa di profondare e vedete benissimo come nel consumo di, nel, nel periodo, in cui venivano, nei 15 giorni in cui venivano fatti, eh, viene veniva dato questo quantum, queste 420 grammi di carne, si aveva una quantità decisamente maggiore di questi composti, eh, di, di questi metaboliti del nitroso compound. Un altro, un secondo protocollo. Sempre dello stesso studio fatto su nove volontari, prevedeva sempre tre periodi, ogni periodo era durato di 15 giorni, in cui veniva dati a tutti 60 grammi di carne, ma nel secondo periodo veniva aggiunto del ferroeme sotto forma appunto non di carne ma di patate di fegato, di seminazzo, eccetera, in modo da avere la stessa quantità di ferroeme dei 420 grammi di prima mentre nella terzo periodo veniva dato praticamente i eh, soliti 60 grammi di carne e oltre a queste veniva dato del ferro, M, ma sotto, scusate, del ferro inorganico, quindi una pastiglia, una tavoletta di gluconato di ferro. Quindi in questo caso nuovamente si è visto che, eh, estrema s -s sintesi di questo secondo protocollo, e si è visto che praticamente l'azione del ferro inorganico non era la stessa del ferro ferroeme, per cui la produzione di composti, quindi l'azione di catalizzatore, è essenzialmente un'azione del ferroeme e non del ferro inorganico, che quindi non usava questa, questa stessa reazione. Anzi, la cosa che a me aveva anche un po' stupito è che praticamente nel protocollo 1, laddove venivano dati quantità basse di carne. Si aveva la stessa quantità di composti nitroso-composti della dieta vegetariana, quindi praticamente non, non si aveva una, una grossa differenza e qua si parla chiaramente soltanto dei composti di composti endorosi. E invece in questo caso, diciamo, in questo secondo protocollo di questo studio viene a, in qualche modo a da ragione di questo meccanismo, cioè il meccanismo che effettivamente sia il carro ad agire come catalizzatore e quindi sia la carne rossa con questa peculiarità ad avere questa, diciamo, questa pericolosità. Chiaramente eh, più conosciuto è invece il meccanismo del, della produzione di IPA perché come sapete nel momento in cui la carne viene cotta, soprattutto su griglia, carbonella eccetera, eh, abbiamo formazione di limpa perché? Perché succede che ad alta temperatura praticamente abbiamo che se la carne è molto grassa, questo grasso va a cadere sulla carbonella determinando la tirolisi praticamente di una serie di sostanze determinando quindi limpa che vanno a depositarsi sulla, sulla carne. Quindi possiamo avere ehm, la, la combustione completa del carbone, eh, il grasso fuso come vi ho detto, ma ad altissime temperature possono anche avere reazioni tra gli stessi componenti della carne che possono determinare impatti, quali per esempio appunto, i trigliceridi e il colesterolo. Quindi essenzialmente l'importante è anche quella di agire con temperature non elevatissime ed reagire comunque su carne non, non grassa. Nel caso di amine eterocicliche, anche in questo caso è una produzione che è una, diciamo, sono componenti che non sono legati essenzialmente alla carne rossa, ma sono i tutti i tipi di carne, si formano durante la cottura a circa 300 gradi, quindi la temperatura deve essere molto elevata, e soprattutto quando questa cottura avviene per lungo tempo. Vedete che la reazione tra due componenti, la l'anilina e la creatina, eh, eh, che sono praticamente due componenti stessi della, della carne, quindi una reazione che avviene tra i componenti stessi della carne a causa della temperatura, a causa dei lunghi tempi di cottura. Finisco dicendo che le carni lavorate, come vi ho già detto prima, oltre a tutto il resto, hanno all'interno anche una serie di composti, quali nitrati e nitriti, che come vi ho fatto vedere prima, dunque i nitrati vengono ridotti già con la saliva in nitriti. I nitriti sono la base di quattro vengono messi per, per proteggere dal dopolino, eccetera, e i nitriti stessi, però questa volta nello stomaco, e forse questa è la causa dello stomaco come organo secondario nelle carni processate, nello stomaco danno già origine a questi composti e nel nitroso. L'impa, come sapete, soprattutto in caso di affumicatura, ma penso che sia una affumicatura ormai quasi più, no? perché non esiste quasi più, nel senso che nei casi di una affumicatura tradizionale, quindi fatto attraverso proprio lasciando e esponendo l'alimento al, al fumo prodotto dal legno, chiaramente abbiamo una notevole quantità di IPA ma quello che ho letto ultimamente che è che la fumicatura attualmente si fa in modo diverso, cioè praticamente si fa attraverso il metodo del fumo liquido e quindi si riesce in qualche modo a separare la parte di IPA in modo da esporlo ad un fumo che è già curato diciamo, di IPA. Questa è il, la revisione del codice europeo contro il cancro è stata rivista proprio nel 2015 e sono una serie di azioni da fare per chiaramente per rischio di ammalarsi che fatto dall'OMS dice delle cose che sappiamo già tutti però le dice in modo e prima di non fumare eccetera prendi la tua casa libera dal fumo sostieni le politiche che promuovono la casa libera dal fumo attivati per mantenere un peso sano svolgi attività fisica ogni giorno limita il tempo che trascorri seduto segui una dieta sana e col punto, rispetto alle carni, evita le carni conservate, limita il consumo di carni rosse e di alimenti ad elevato consumo di sale. Ve l'ho fatta vedere solo perché, a corredo di queste diciamo, 12 azioni per il, controllo, il cancro, è stato fatto un articolo molto interessante che, è da cui sono partita per cercare per tutti gli altri riferimenti che è proprio un articolo pubblicato sul supplemento del, del cancer epidemiology in cui praticamente una di quelle affermazioni che avete visto prima rispetto a tutte le azioni è stato fatto un articolo che diciamo, dà conto di quello che è stato, è stato detto. Quindi vi ho messo qua i riferimenti, il primo è il riferimento alla Biarque um, che non ha ancora pubblicato la monografia relativa al consumo di carni, ma eh, ha pubblicato qualche documento, per esempio questo qua, questo è un'answer sul, uh, sulla carne, spiega diciamo, quali sono stati i motivi vari. Il fatto molto divulgativo non va nella, nello specifico. Poi vi dicevo questo, questo numero monografico del cancer epidemiologico che spiega come mai tutte queste 12 azioni e poi vabbè l'articolo che abbiamo pubblicato su DORS che più o meno dice le, le cose che ho detto io facendo forse ancora un piccolo affondo anche sul, uh, sull'incidenza di, di cancro del coro di cui oggi non ho voluto parlare perché insomma, è una cosa forse si sapevano... Va bene, inizio, mm -hmm. lascia la parola. Mm -hmm. uh -huh.